In questo breve video parleremo dei miglioramenti dell'esperienza utente offerti dall'interfaccia intuitiva del nuovo CS8200 3D Neo Edition. Useremo uno scenario CareStream Dental come esempio. Una volta che il paziente è stato inserito nella Worklist di CS Imaging 8, si seleziona l'esame che si desidera eseguire. Iniziamo con una panoramica. Come si può vedere, l'interfaccia è nuovissima e moderna. Tutte le funzionalità sono disponibili nella stessa schermata. In 2D, nella parte sinistra dello schermo, è possibile selezionare direttamente il programma che si desidera eseguire. Sul lato destro dello schermo sono presenti le opzioni per ciascun programma. Nella parte inferiore dello schermo si può selezionare il morfotipo, la forma dell'arcata e la dose. L'obiettivo che ci siamo prefissi è lo sviluppo di un'interfaccia utente intuitiva per ridurre il numero di clic necessari per avviare gli esami. In questo modo si risparmia tempo. Adesso usciamo dalla modalità 2D e continuiamo sull'interfaccia 3D. In 3D l'interfaccia moderna e intuitiva consente di selezionare direttamente il tipo di esame l'area di interesse, i diversi campi visivi, ma anche impostazioni di base come il morfotipo e la risoluzione e impostazioni avanzate quali la vista preliminare, inquadratura rapida a una dose drasticamente ridotta che si concentra sull'area di interesse, la riduzione degli artefatti metallici e la riduzione del rumore. La nuovissima esperienza utente offerta dall'interfaccia permette di ridurre la curva di apprendimento e di far sentire gli utenti a loro agio con l'apparecchiatura. Grazie per l'attenzione. Per scoprire ulteriori vantaggi e benefici, guarda gli altri video disponibili.